Il governo Renzi dice che l'Italia è sull'orlo del baratro e che la soluzione è andare avanti tutta con il sì Noi pensiamo che sia più prudente fare inversione di rotta, è più saggio cambiare strada perché la strada che abbiamo percorso fin qui ha creato disuguaglianza e ingiustizia Se vogliamo davvero cambiare l'Italia mai meglio, ora è il momento di dire no